Alcune volte nella Bibbia c'è scritto che quando una persona si sposa Prende possesso della stanza della madre. Lì dove sono stati generati, sono chiamati a generare. Per questo Gesù dà le disposizioni per la Pasqua. Il Cenacolo è la camera matrimoniale, dove il Signore celebra le nozze con la sua Chiesa. Ascoltiamo l'Evangelista Marco al capitolo 14, i preparativi del pasto pasquale. Il primo giorno degli asimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero, dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro, andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo, là dove entrerà dite al padrone di casa. Il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà il piano superiore? una grande sala arredata e già pronta, lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. In questo testo viene spiegato come preparare la Pasqua, pensiamo anche che ci sono persone che provengono dal paganesimo, quindi non hanno dimestichezza, con l'esperienza ebraica. Ed è dentro queste disposizioni che il Signore fa capire ai Suoi discepoli che non si sta facendo qualcosa eh, semplicemente per preparare le cose che servono. Non è semplicemente fare delle faccende domestiche, ma Gesù invia due dei Suoi discepoli. Quindi è un vero e proprio inviato apostolico. Quello che essi stanno facendo è qualcosa di fondamentale, di importante, devono preparare il luogo per la Pasqua, il Cenacolo per poter vivere e celebrare questa Pasqua. Quindi in questa preparazione c'è eh, una persona che li porta con la brocca che deve portarli al Cenacolo. Qualcuno interpreta, i padri della Chiesa anche interpretano che questa persona sia Marco. È l'Evangelista dei Catechumini che porta il Battesimo. Perché sarebbe Marco? Perché la brocca d'acqua, in ebraico si dice Mareche, e in greco che è che ha le consonanti di mar e la bocca d'acqua è l'acqua del battesimo, insomma. E quindi è colui che conduce dentro la stanza, che conduce dentro la stanza del Signore. Però è interessante che questi Apostoli, che fanno tutto quello che eh, dice il Signore, devono ripetere le parole che Lui ha detto. Dov'è la mia stanza? Quindi queste parole espresse in forma diretta ci raggiungono direttamente. È il Signore stesso oggi che parla a noi e ci chiede Dov'è la mia stanza? Perché io possa preparare la pace. Allora sono io quella stanza del Signore. Sono io quel luogo che deve essere pronto e preparato per l'incontro con il Signore. Sono io quella stanza interiore nella quale Lui vuole celebrare la Pasqua. Sono io quella stanza spirituale nella quale Lui vuole abitare. Il Signore anche oggi quindi bussa la mia porta e se io apro Lui entrerà e cenerà con me. Allora perché ho messo insieme questi testi? L'intercedere perché i marinai eh, sono chiamati e si trovano dentro questa missione senza saperlo. John invece che è, è oppositivo, che resiste alla volontà di Dio, ma che poi alla fine, mentre si trova nel ventre del pesce, si ritrova a rifare questo cammino di profonda intimità con il Signore era fuggito dal Signore e deve ritrovare questa intimità con lui e questa intimità noi siamo chiamati a coltivarla nella preghiera, e Giona lì può fare solo quello, può fare solo l'azione di pregare, non può fare altro, come quando Gesù ci invita ad entrare nella nostra stanza e a stare con lui.